Cicciola ah, Cosa stai fa? giocando? A Damongaz A gas? E tu sei l'impostore? Sì ma adesso non tu Ah perché lo se sei, sei stata, stata. Fammi vedere un guarda po' Guarda cosa metto Questi capelli come sono guarda lunghi gli Sono gli lunghi gli più gli lunghi gli di te Guarda, gli gli gli gli gli di te. guarda cosa metto Che cosa metti amore? Ah proprio andate. così? Senza un perché? Senza un senso? Sì Senti, amore, puoi mettere in pausa sì. un secondo? Certamente, mamma, Ok, ti stavo dicendo, hai dei capelli lunghissimi oramai, vero? Sono molto belli, vero? Però sì. sono un po' troppo lunghi, poi si formano tanti nodini, e eh? E E litighiamo un pochino ogni volta quando li dobbiamo pettinare. Quindi, oggi cosa facciamo? Oggi andiamo a Stefania a tagliare i capelli. E appunto chi è Stefania? La nostra parrucchiera, no. nonché la nostra vicina di casa. Esatto. Mamma, ti ho tappare un attimo le orecchie. Sì. Oggi, oh, amici, dopo la piscina andiamo a mangiare la pizza. Ok. Ah, ok. Non avrai mica detto qualcosa di brutto su di me? No! Ok. Quindi stavamo dicendo che tra poco usciamo e andiamo a tagliare i capelli. Sì, Anch'io li taglio, lo sai? Rifaccio la Faccio. frangia perché mi è cresciuta e mi dà molto fastidio. Guardate, sto giocando a roblox. Che belle pitture, vai voglio prendere. Sei bravissima. Ani, io, io vado farò. a lavorare un pochino oh. e tra poco andiamo a cambiarci, va bene? Sì, ok, mi hanno parato. Ti hanno sparato. A few moments later. Amore, dobbiamo andare, dai, andiamo a prepararci che la Steffi ci sta aspettando, io ho finito di lavorare e tu sei ancora attaccata a questo cellulare, te lo faccio sparire, lo no. sai vero? No. Dai, andiamo a prepararci, veloce. Dove ci andiamo a andare? Vieni, Vanessa, vieni. sì, certo. Vieni, Vanessa. dai! il verso. Guarda che bel casino che c'è ancora qui! Adesso facciamo il lettino, prepariamo la cameretta bene, bene e ci vestiamo, poi ci andiamo a lavare i denti, eh? Brava amore, ti sei vestita, ma come sei bella! Ma cosa so fare un lupo? Un lupo. Wow! Andiamo a lavarci subito i denti, dai. Sì, contate cosa faccio anche. Mi piace più così. Ti piace mettere le calze sopra il pantalone, come tua sorella, uguale. Va bene, sì. dai, potreste lanciare una moda voi due. Bellissima. Andiamo a lavarci sì, subito. Eh? <ride> che ballo caterata! Da, da, da, da, da, da. Dai, dai, dai, che taglio! Oh, lo faccio io. Mettiamo il dentifricio In te la fai? l'acqua, la che non bisogna sprecarla. Da va bene bravissima mamma mm, come sei profumata di menta dai che andiamo amo ciao bimbi noi andiamo a tagliare i capelli. Io ho la frangetta perché è diventata lunga non so più come fare. E Anastasia, surprise! Premetti il burro cacao che hai le labbra secchissime e bruciate. Sì, sono più figlia, quindi vi faccio il video. La, la, la, Anastasia, è tardi. Con poco, è la... tardi. Brava, anche un pochino sopra dove è tutto secco secco. Ma ti brucia? No. No? Meno male. Sì. Ok, possiamo andare. Stop. Quanto <ride> le metti? Mi mancano tre bandere. Cosa stai cercando? Eh, le bandere dell'Italia. È la tua passione. Siamo arrivati? Aspetta, ma sei tutta rosa qui. <ride> ma no. Quanto burro cacao è messo? o sulle labbra. Siamo arrivati, eh? Sei contenta? Sì? sì? Non sei felice? Non, sì. non sei curiosa di vederti con un bel taglio moderno? Sì, Federico cosa diceva? Secondo me, Federico dice. Dirà, ma dirà? Ma da qui è una bambina nuova perché oggi è una stagione non c'è. Eh, e eh. quindi. La stessa voce con la frangetta. La stessa voce, la stessa frangetta, <ride> ma con un taglio di capelli strabiliante. Ma vero? Non lo dico io che sono io, tanto. Glielo dici tu? Sì, le unghie, tanto le sa sono io dalle unghie Sì. ah ok E solo che io poi me le cambio te le, le tagli? no me le, me le voglio fare un altro colore cambiamo colore? Sì, che ne arriviamo a casa ok va bene tra poco si entra sì. secondo me tutti i miei amici non mi riconoscono eh, anche la maestra eh, eh sì, anche la maestra eh dirà ma questa bimba eh, non anche è le bidelle. anche le bidelle. anche le videlle diranno ma questa bimba non è iscritta a questa scuola mm. non può entrare mm. mannaggia pronta a lavare i capelli? I capelli mettiamo poi qua, vedete che trattamento oggi, signorina? indietro, vai indietro con la testa, amore, altrimenti non riesci a i bene. Ma dove ci sediamo adesso? Su, un bruco. Che bello! No, Ma sei un bruco! Ani, è al telefono! Non Stai sai quanto è rumore? il claxon! Allora, adesso scegliamo il taglio Proviamo a guardare dei tagli? Eh? Se ce n'è qualcuno che ti piace? Un pezzo è andato, amore! Riposto un po'. È dritta? Ma chissà se ti riconoscono a scuola lunedì. Secondo te? No. No, vero? No, eh. Forse dalla voce me. e dal colore dello smalto, ma cambieremo anche quello, così eh comportiamo sì, eh. le idee ancora di più. Una bella scalatina. E via! Facciamo i ricci dopo? Sì! Facciamo i ricci, amore! che ma tu stasera vuoi superare chiunque vuoi essere la più bella del reame eh ma sei bellissima ma hai visto quei boccoli che ti ha fatto Stefania sei stupenda wow no ma veramente tu forse dietro non li vedi adesso te li faccio vedere guarda che boccoli che hai sei contenta eh bellissima Posso adesso scegli eh, un secondo allora scegli Scegli l'orecchino per te tu sì. quali vuoi questi qua neri Sì, è fatto. Quelli, ascolta per te quelli piccini eh? piccini piccini adesso ti aiuto io sì, e a vanessa come li avevamo presi bianchi sì, cosa vuoi e eh, però devi prendere quelli piccolini sì, piccoli. vuoi il cuoricino Vabbè, adesso ne prendiamo un po', ok? Sì. Facciamolo. Quanto sei bella! Sembri una donnina! Ma ti rendi conto? Sì. Ti piacciono? Sì, li voglio tenere fino a stasera. Fino a stasera, certo! E quando vanno in piscina ce l'ho ancora. No, non credo. Mi vado a Invece ce... me li faccio. Te li faccio io poi, sì. va bene? Ti ha sì. fatto un boccolo stupendo. Ma che bella che no. sei! Qui, questo! Poi te li faccio vedere, eh se ce la metta mi riconosci perché lei me l'aveva aveva detto che, che come si chiama sua sorella Vanessa e poi se la vedi mi riconosce poi con questi capelli belli, hai tagliati poco un bel pezzo eh, le e poi tagliato, però, però il giubbotto me le metto questo giubbotto qui me lo metto tutta la così ti riconosce dal giubbotto e eh, poi anche dalle cappe vediamo allora ricordiamoci come sei vestita eh? Mm. Così lunedì ci vestiamo ancora così, con questi stessi pantaloni, va bene? Ti mettiamo pochissimo Amore, siamo tornati a casa, adesso sta arrivando il papà, ma ti vedrà così bene? Ma secondo me non ti riconosce Secondo me non ti riconosce mm -hmm. sì. Dici che ti riconosce? Sì. Sì? Sì. sì Allora, adesso ti preparo la piadina che dobbiamo mangiare al volo perché dobbiamo andare a prendere A me la più bella Dani. questa la sì, questo boccolo è veramente bello. Sei contenta? Sì, mm. Anche a te ti piace. Da morire. Sei bellissima, sembri davvero un'altra bimba, molto più grande. Come Sofì e le che facciamo. È così. vero, è vero, sembri Sofì. Ok, preparo da mangiare, che ho fame. Carina, il suo dog è pronto, principessa Anastasia. Mangia pure, mm. che poi andiamo a prendere... Vanessa? No, poi andiamo a prendere Daniel sì. e poi Vanessa. E stasera? Ci divertiamo! Sì. Buon appetito! Buon appetito! Amore, mm. vuoi scegliere gli orecchini così poi andiamo a prendere Vanessa? E come faccio? Mettili sulla manina, dai, rovescia! Mm. Non escono mm. Uno solo? Quello è questo qua. E il tuo? Sì. Quello colicino? Ok. E l'altro, adesso lo scegliamo e la mamma te li mette, va bene? Eccoli qua, tutti e due. Sì, mm. eccoli qua. Perfetto. Messi amore, vediamo un po' come sei bella con questi cuoricini neri. Che bella vediamo. Ti ho fatto male? No, vero. Adesso dobbiamo andare a prendere Vane. Eh? Il nostro video finisce qua. Tu per la prima volta oggi sei andata dalla parrucchiera e sei stata bravissima. E sei bellissima, sembri una principessa. Allora, Anastasia, adesso il video è finito, dobbiamo andare a prendere Vanessa in piscina e procediamo con il video con le amiche di Vanessa stasera a cena, vero? Sì. Ok, se il video vi è piaciuto ti la campanella. Sì. Iscrivetevi al canale e lasciate un bel pollicione su. Ciao!